Se Verdi fosse al mondo oggi si occuperebbe per esempio di territorio nel senso dei terreni marginali oppure della produzione di energia attraverso la biomassa, proprio come l'azienda che sto per andare a visitare adesso. Perché Perché, sì, perché Verdi era pop, popolare, prima, dopo, spesso durante le opere di Verdi a teatro, si mangiava, si beveva, perché tutto viene dalla terra, perché Verdi prima di tutto era un contadino.